Benvenuti a un nuovo video in cui approfondiamo la lore di Streben e oggi parliamo di un paio di argomenti ai limiti perché pur eh, non riguardando i personaggi giocanti direttamente nel senso che non stiamo per argomentare con questioni che eh, possono essere interpretate dai personaggi giocanti anche se in realtà, come sapete, la fantasia non ha limiti quindi fate quello che vi pare ma generalmente nessuno interpreta un volblut o un negromante però è bene che sappiate di che si tratta cominciamo dai primi i volblut fanno parte di ehm, un gruppo Segreto, poiché inviso al magistero in primis, che eh, considera la razza umana pura soltanto nel momento in cui non macchiata dalla magia. Volblut in tedesco vuol dire sangue puro e ehm, il riferimento col nazismo è ovviamente abbastanza diretto, infatti i volblut sono solitamente delle persone che si tengono non solo a distanza dai marchiati, li considerano un pericolo costante e li vorrebbero eliminare tutti, ma si organizzano anche a tal fine, quindi cospirano effettivamente per un impero privo di marchiati, privo di magia. L'impero ha accettato i marchiati e eh, l'istituto del magistero li regolamenta proprio perché sono un'enorme risorsa e in un mondo minaccioso come quello di Streben avere una risorsa eh, del tipo magico è veramente fondamentale. I volpi però lo rifiutano, quindi non è raro che compiano anche omicidi nei confronti dei marchiati i quali di conseguenza hanno un ulteriore pericolo alla loro esistenza in questa organizzazione che come ripeto è segreta perché nessuna istituzione ufficiale dell'impero può accettare un gruppo di persone che vuole eliminare dei cittadini specifici dell'impero. Quindi i Volblut sono una minaccia ecco sia per la stabilità dell'impero che per la vita di alcuni suoi sudditi ma altrettanto minaccioso sono i negromanti, la negromanzia in generale noi abbiamo parlato in passato della magia abbiamo spiegato che eh, si divide a grandi linee in istintiva ritualistica o deammagliamento questi tipi di magia comunque sono tutti regolamentati sono tutti accettati dal magistero la negromanzia mai e la ragione è molto semplice chi compie necromanzia. Chi risuscita un morto di qualunque tipo sta compiendo un abominio e ehm, non fa riposare in pace quello che invece è giunto alla fine della sua vita. Inoltre la necromanzia non è un tipo di magia che richiede punti magia per essere sviluppata, per essere utilizzata. Richiede punti sangue. Il necromante utilizza la sua forza vitale per utilizzare la magia, necromantica appunto, oppure utilizza il sangue di qualche vittima sacrificata. Va da sé che comunque è considerato una cosa abominevole e dove ci sono non morti c'è un necromante, perché scheletri, zombie, ma anche spectrum vengono evocati necessariamente da un necromante. Non nascono per conto proprio, non sono degli abomini che sono nati con la caduta della Meteora, con la catastrofe del 1220, sono abomini che vengono creati ora e questo ovviamente è inaccettabile per l'impero così come per il magistero. Ciò detto, esiste anche una categoria particolare di un Rue che pur essendo considerato un non morto, perché di fatto non scorre la vita dentro di loro non vengono evocati dalla necromanzia, e questi sono i vampiri. I vampiri possono a loro volta essere necromanti, anche se, curiosamente, è un'eventualità molto molto rara. Di solito i vampiri schifano la condizione di non morte e cercano di evitare di crearne di nuova. Anche per quest'oggi è tutto, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video sull'ambientazione di Streben.